Posso? No. Io mi risuono. Mi sono allenato così tanto Vai Ciao Benvenuti e bentornati ad un altro episodio degli anime della nostra infanzia. Dopo aver parlato di Hunter x Hunter nel primo episodio di Pokémon, nel secondo episodio, non potevamo far meno di parlare di un anime che riguarda tutto il mondo. Uno degli anime forse più famosi al mondo, anche tra anime, manga, videogiochi e tutto il resto, come avrete capito... Anche se penso che sia Pokémon forse il più famoso al mondo. Uno dei più famosi al mondo. <coughs> come avrete capito, stiamo parlando di Dragon Ball. Nell'esattezza Dragon Ball Z mm. E poi andremo a capire il motivo Quindi giusto per iniziare Scadiamoci con la nostra classica sigla Aspetta, una sigla, no, un secondino Why not, why not Perché la faccio io Tipo Thanos, ma bloccato La faccio io la sigla uh -huh. Giorgio, scusaci No, è bellina, è bellina. Giorgio, scusaci uh -huh. Posso? Io mi dissi. Mi sono allenato così tanto Vai Ma io mi ero allenato! Sicuramente! E ci vado a presto! Non lo sai! No, mi ricordo questi accordi. Ah, ah! Cioè, no. me le, mi sapevo però le ho dimenticati! Sì. Vabbè, non capisco! <ride> mi metto così! Apprezziamo lo Mi metto così, so, poi quando le mangiate a ti ignoro! <ride> ti mancano le a tenere di là! Esatto. Perché le li metto le strisci... io con la grafica! Che <ride> non capite! <ride> Giorgiovanni Giorgio Vanni. Ma Giorgiovanni è anche quello che ha fatto la sigla di Under Under in italiano. Però solamente la, la, la canzone, non la cantata. Beh. Io l'avrei fatta meglio, ragazzi. Che io avevo fatto meglio la musica, lei avrebbe fatto meglio tradumbo, il cantante. Tu lo sai Sei come te. Meglio di così! Faccio anche i cori! Cioè! <ride> no. No. Cioè ragazzi! Wow. Io l'avevo fatta, wow. garantisco! Wow. L'avevo fatta molto meglio! Quindi nel prossimo episodio tu porterai la sigla completa versione tua di Dragon Ball Lo sto dicendo Io non ho detto niente no, Io non ho non detto io niente Io non ho detto Io non ho detto niente Infatti Io non ho niente La fai tu tu non andiamo detto niente Io non meriti? non ho non non famosissimo anime! Con cui io sono cresciuto, ma negli ultimi anni io ho cambiato la mia opinione. quindi hai cambiato la tua opinione perché sei un bigotto? Sicuramente sarò un bigotto, ma io non. Sono curiosa di! Ma io sono curioso! Iniziamo con cosa? Cos'è Dragon Ball? Dragon Ball è una serie di manga e anime, ovviamente. Poi nati anche videogiochi su videogiochi su videogiochi. Che raccontano fondamentalmente la storia di queste palle di drago, o come più giustamente tradotte, sfere del drago, le palle. perché le palle del drago <ride> sono quelle che ha fatto vedere Barba Scura nel suo video. Ma dov Dove sono? Dov'è che saranno? Ah, ah, ecco. Sì, ma la traduzione letterale sarebbe più: palle di drago, mm. però sono giapponesi e tutto gli è concesso. E questo è Akira Toriyama, che è anche l'autore di un'altra grande serie di successo, quale, What a Mess, Slamp e Arale. Yeah, di cui esistono so anche, piccola curiosità, proprio per scaldarci subito, aspetta, vari crossover. Ma aspetta un attimo, ma quel coso di Arale, era un scioglilingua, Perché non l'ho capito. Uh -huh. What a Mess, slampe Arale. Il titolo... Ma tutti i altri animali iniziano tipo What a mess? What's my destiny? Mm, what's, vabbè, no. What's my no. destiny? Vabbè, è insa, la voto, w come è passata in Italia. Esatto, non proprio, è la what's, esatto, my what's my destiny. Esatto, What's my destiny, il, il, il titolo è proprio... Perché Giorgio Giovanni fece la sigla What's my destiny, Dragon Ball Z... Eh, bla bla bla, perché la Z sta per Z Fighters. E la GT di Dragon Ball GT è per Grand Tour. Veramente? Oh No, ah. veramente. Ah. <ride> sì, sì. <ride> sì, sì. Ok, vero? Sì, sì, sì. Allora, ragazzi, io per me GT è tipo Grand Tour, io mi riferivo alla serie. Uso questo termine in proprio spin-off di Top Gear. Ok. Quindi per me quello è GT, <ride> però vabbè, vabbè, vai avanti. Però ricordiamo anche che GT fondamentalmente non è canonico con la serie di Dragon Ball. Chi Toriyama dice che non è canonico, che la serie di Dragon Ball finisce a Zero. fammi finire perché ti taglio la gola tipo Sello. E quindi GT non è canonico e ha fatto un nuovo sequel che tutti amano tranne me e tutti quelli della mia generazione, ovvero Dragon Ball Super Heroes e uh, bla bla bla bla, can... bla bla, Dimmi, Siamo tornando a Dragon Ball Z? Siamo tornando a Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Parliamo di Dragon Ball Z e qualche accenno a Dragon Ball Kai. Tu sai cosa è Kai? Ma io lo so, bravissimo. Ma, Ma di quello che è <ride> no, è eh, troppo, no, devi dire tu eh, Dillo prima tu È la tua puntata Dragon del... Ball Kai, altro non è Che il rifacimento di Dragon Ball Z Togliendo tutti quegli inutili filler Tutti gli inutili filler è Inedito in Italia Per non so quale ragione l'hanno inedito Dimmi Quindi in Dragon che che Ball Kai In Dragon Ball Kai non c'è la scena In, in cui, cui Goku va a prendere la patente insieme a Junior Non c'è <ride> No Cosa si può fare? Cioè, Ma sei questo? sicuro di sì. questa cosa? Bisogna fare un reclamo E dire di inserire questa scena Perché non lo so È un filler, <ride> È un filler. Non, uh, Sti filler li hanno rimossi tutti Anzi hanno addirittura censurato alcune scene Quali Vegeta che fa il dito medio mm. Quella l'hanno tolta perché era troppo vulgare Akira.Toriama <ride> Ho punto sbagliato. Punto JP, caro Eccolo. Akira, perché hai tolto la scena in cui eh, Goku e Junior prendono la patente? In attesa delle tue notizie, ti auguro una buona giornata. Hai inviato. Sì. In che lingua? Ma sono c***o eh. lei, sì. ma non ho capito. Ma fatti c***o. Vai avanti. Vabbè, andiamo avanti. Ora allora, parliamo della storia che racconta Dragon Ball, abbiamo spiegato cos'è Dragon Ball, più o meno. Iniziamo col dire where eh, eh, eh, e when. Eh, eh, eh, dove eh, eh, e quando. Faccio un'unica cosa perché c'è poco da dire, ovvero non si sa quando è ambientato ed esattamente non si sa dove si è ambientato perché sì, è in Giappone, sì, è la Terra, è il pianeta Terra, questo è sicuro. Ma non date mai molte specifiche su dove sia, né quando sia. E tu, alzato. Sì, dimmi. Ma io direi il dove è ambientato, diciamo, è ambientato nell'universo. Esatto. Poi. Sia un terreno universo che parallelo. anche ultraterreno. Secondo cioè, me sì, un però Stiamo un iniziando un parlando della prima saga di Dragon Ball Z, che è la I Saiyan. La Ryu dei Saiyan. Sì. Seguito da. Seguita da Freezer. La saga di Freezer. Poi c'è la saga sì. degli androidi. Mm -hmm. Ed infine la saga di Majin Bu Poi ci sono due piccole Sottosaghe, due saghe minori Che una è la saga di Garlic Junior Ma Garlic Jr. mangia l'aglio? No, è eh repellente sì, sì. all'aglio È repellente all'aglio A volte lo caga Ah sì. E fa i piccoli Garlic Junior Junior Ho capito E questa è solamente la terza puntata che facciamo... Cherlik shit! <ride> ah, <sì. ride> ah ok, io mi sa non alzò più la mano, bene! <ride> Anche perché noi iniziamo ad mm. entrarci diciamo nella storia. Ah, questa è solamente la punta dell'iceberg? Esatto. Su chi si basa tu tutta la storia fondamentalmente? Si dovrebbe basare sulle sfere del drago, come più o meno succedeva spesso nella yeah. prima serie con le tante spere sette set. invece Dragon Ball Z è più incentrata sulla sì. storia di Goku proprio a livello di scoprire le sue origini perché lui sapevamo che era venuto da un altro pianeta aveva perso la memoria perché era un pochettino vivace ma non si sapeva nient'altro che mentre... se è... l'ha dimenticato è normale no? poi allora, era vabbè, piccolissimo vabbè. comunque sia poi nella prima puntata di Dragon Ball Z proprio nella prima puntata arriva un nuovo personaggio mm. uno dei miei preferiti mm. Arriva con questa spavalderia dopo che ha sfangolato Junior perché non lo riteneva abbastanza forte. Arriva sull'isola sull del genere delle tartarughe, o il maestro Muten, che dipende come lo vuoi chiamare. Arriva volando, scende, si presenta quest'uomo bellissimo. O sente i capelli <ride> lunghi, la coda, dimmi. Ma lo puoi partire di nuovo... La descrizione di Radice cioè, cioè arriva dal cielo cioè. scende possente bel capelli lunghi. lunghi fisico lui. muscoloso lui è vorraga, ma Gesù. no è per lui evidentemente <sessiziona> ma è per ma lui il no è dal sono... cielo capelli <tellotta> muscoloso è... ma, cioè, potrebbe muscoloso essere muscoloso, ma non vuoi. lo so cioè, muscoloso. diciamo che se Gesù <sessiveness> fosse un metro e 90 si <sessives> Perché lui è 1,90 m. Ma tu hai mai visto i crocifisti nelle chiese? Arrivo fino a 3 metri. Ma <ride> voglia che ci il meteorito. Ma è <ride> no. un gigante! Vabbè. Ma non voglio dire nulla sui giganti, <ride> perché sennò qui. Un plotto. Un plotto. <ride> è un complotto! Un Comunque sia, Radish arriva sulla. nell'isola del genio. Si scontra, tra virgolette, nel senso ha di fronte. Goku, Bulma, Krilin e il maestro perché stavano facendo la piccola rimpatriata. Dopo. 5 anni dall'ultimo test, erano 5 anni era prima fine di Dragon Ball. Gogo aveva fatto. Si era sposato con Kiki. Aveva fatto Gohan. Però nessuno dei suoi amici lo sapeva. Non, non chiedevi il motivo. Io lo so perché, perché non hai... c'era il telefonino, no? Non è per quello. Dimmi che a Goku forse era cresciuto un po' di tiri perlino e ha sfampolato tutti i suoi amici. No, io penso oh, che fosse Kiki quello. che era più bacchettona. Ah, mi mm. hai detto Kiki. <ride> stai a capo. Dico per essere andare avanti. Goku, quando arriva, fa vedere che è sulla, sul cappello di Gohan c'è la sfera con le quattro stelle, quella di nonno Gohan. E racconta che lui l'ha cercata perché quella sfera per lui ha un, un valore affettivo mm. e ha altre due sfere a casa messe tra virgolette, in custodia. Quindi, Goku è un, yeah. più o meno il, il protettore delle sfere. Diciamo che viene rappresentato Goku. un po' così, sì, Igni. No. Dimmi, T-Rex Ma no, scusami, come fa il Goku a proteggere le sfere del drago? Se non si sa proteggere neanche da sola Muore? Mm. Sì, ma poi ci prova, ci riesce, ce la fa Fare mm. Goku a, a vincere Spoiler, chiaramente Spoiler, spoiler Ora lo sentirai come vincere. Quando arriva Radish Spiega tutta la storia di Goku Chi è realmente Goku? Goku fa parte di questa razza aliena, i Saiyan, che sono un popolo molto vichingo, tra virgolette, il cui unico scopo è combattere e conquistare i pianeti. Per lo più per rivenderli ad altri alieni uh -huh. e ricavarci. Questo lo dice Radish. Si, la sono tipo dei mercenari. Loro. Mercenari, molto... alle dipendenze di? Questo tanto. lo scopriamo molto più avanti. Per il momento non si sa. Si presenta lui solo ed esclusivamente così. Quindi fammi capire, quindi Radici, cioè Gesù, non un è altro, un altro che è tipo un, un salesman. È un rappresentante di pianeti. Praticamente. sì. sì. Ma già, tipo. C'ha tipo il catalogo, 24 il, catalogo, ore. il catalogo più o meno. Sì, 24 ore esce il catalogo di un tutti i pianeti. Ah, eh? questo mm. è più bello. Più o meno, così. so. Perché? Eh! Radici è rotto sulla Terra dopo aver spiegato le origini che ha realmente Goku gli spiega mm. che lui era sulla terra per distruggere l'umanità mm. perché il suo pianeta fu distrutto da un meteorite questo è quello che Radish racconta Erichie, mm. pianeta Vegeta si chiama e che i sopravvissuti erano soltanto Radish eh, Napa, il principe Vegeta e il fratello di Radish, ovvero Goku Goku, oh. come lo chiama lui? Kakarot Kakarot in continuazione lui gli spiega che siccome loro sono fratelli e lui è un nobile Saiyan, si deve riunire al loro Saiyan perché devono conquistare un pianeta che potrebbe dargli delle difficoltà. Qui viene anche introdotto il fatto che Radici ha conoscenza della trasformazione di Nozaru durante le notti di luna piena, mentre Goku non ne ha idea perché... Da bambino lui non si rendeva conto quando e accadeva che... E glielo hanno sempre nascosto sia Bulma che il maestro Infatti quando loro vedono la coda a Gohan Si preoccupano e gli dicono Ma la notte va tutto bene con tuo figlio E lui... E, e dimmi una cosa Non gli succede mai niente di strano È tutto assolutamente normale Ma perché Cosa se c'è di strano? Oh, no, cioè, no, no, perché... no. <ride> cioè io dico ma diglielo è una cosa del ma genere Ma infatti è un sì, io... <ride> Però va bene così oh. Radish riesce a aprire a Gohan e se lo porta con sé. Dicendo a Goku di dover sterminare un tot di popolazione entro un giorno. Ma Goku è buono. Buono. Scemo, ma buono. Scemo. Ed essendo buono, decide di allearsi con Junior. Perché Junior già aveva visto questa. Questa essere sapeva che era molto maestoso. Mm. Junior aveva passato questi cinque anni ad allenarsi per poter battere Goku. Mm. E Goku in realtà era fuori allenamento, diciamo, non si allenava più molto perché erano 5 anni di pace, tutta era una panzetta, bello, la vita. Due volte cresceva via. suo figlio, suo figlio, <ride> figlio era uno studioso. Era tipo un si beve Stallone quando ha fatto il film Mercenari. Più o meno sì. Mm. Ho capito. Però nel giro di 5 anni anziché di 40. Mm. Giusto, anche questo, perché i tempi sono importanti. <ride> si uniscono e vanno alla ricerca di Gohan. Vanno a salvare più che altro Gohan. Radish lo teneva semplicemente... Chiuso nella sua navicella quella rotonda classica dei Saiyan monoposto, monotonuto. Le Mono, batterie monoposto. ricaricabili, penso. Vabbè, perché, loro, perché lui non voleva inguinare l'universo, quindi aveva le batterie. No, non so uno del genere quando gli interessa una cosa del genere, però. Ah, però eh. io non capisco. No, io no, le batterie con uh, Dragon Ball. Cioè perché che... quelle sono di Batman. Abbiamo rubato la battuta, ma ah. me l'hai rubata la battuta. Cioè, era quella la battuta. Cioè, quasi <ride> le batterie con. Vabbè, vai. Ad, vai. Andiamo avanti. Inizia lo scontro, un bellissimo scontro comunque, sia tra Junior, Goku e Radish. Ma è, è tipo uno di quegli scontri che fa... Sì, però fatti belli. Fatti belli. In cui ad un certo punto Goku si ricorda di una delle debolezze che lui aveva da bambino, ovvero la coda, mm -hmm. e si aggrappa alla coda di Radish. Proprio lo tiene così. Mm -hmm. Non è un doppio senso. A Quella la cosa è dietro. Dietro, coda dietro, dietro. la coda è dietro, la coda da scimmia <ride> per liberarsi, inizia a pregarlo, dicendogli: ah no, se tu mi lasci, io me ne vado. Noi siamo fratelli. cagarotto, non mi puoi fare questo, è cacarotto di qua, e è è cacarotto, cacarotto. È cacar è è cacar di <ride> <ride> qua. Ma suppongo che adesso GoWii canta un cazzotto. Era dei sei Junior <ride> stava preparando la sua nuova tecnica speciale. Il cannone speciale. Sono pronto! Cannone speciale! La sua nuova tecnica, cioè, te tecnica speciale, cannone speciale. Giusto? Era eh, la nuova tecnica, ancora non dovevamo mai. Speciale. Eh, il speciale. Il cannone speciale. Abbiamo bisogno di tempo per canone. il cannone speciale. Il cannone speciale! Il Cannone speciale! Il cannone speciale. Come la sigaretta speciale la stessa il cosa. Il cannone che... speciale detto. È il cannone. speciale. Cioè, tu ti rendi conto che noi vogliamo fare questo format per diciamo i, i nuovi eh, adolescenti di oggi e tu parli del cannone speciale. Mm. Così l'hanno sì. tradotto in italiano la Mediaset, quindi. Cannone speciale. Rimarrà nei nostri cuori come cannone speciale. Il cannone. Vai avanti. Nei cuori di tutti. Basta mentre Junior sta preparando questa nuova tecnica. Si sta concentrando. Si sta concentrando. Già aveva perso anche il braccio. Nello scontro con Radice. Perché Radice era molto cazzuto. Giusto. Mi ho detto bello. Junior che... gli dice: Non lo lasciare. Non lo lasciare. Siccome è gogo, è buono. Gli dice: Vabbè, ti lascio, ma toglitela. Radici ah, con uno scatto di agilità pari a Re Mysterio che si libera da Thompson Pile Drive, gli carica una ginocchiata e lo butta a terra, una ginocchiata, si, sì. Un proprio così, mm -hmm. e poi inizia a colpirlo nello sterno con il piede, a schiacciarlo mm -hmm. mentre Junior se la stava più o meno menando per cercare di caricare questo colpo finale, mm -hmm. Go inizia ad urlare. E il piccolo Goh inizia a sentire le urla e si inizia a disperare per il padre. Da qua si capisce che i personaggi avranno un'evoluzione... Dal fatto che Gohan, da bambino stupido, studioso, che aveva paura della tartaruga di mare Non era un bambino stupido, era un bambino di 4 era anni ma era, un era un bambino Ma era un bambino Ma cosa facevi a 4 anni? Giocavi fosse con le micromagine Eh, a 10 anni qua vanno a conquistare, a, a appunto, cercare cose Abbiamo ma... il mondo, e a 4 anni questo è ancora Appena è più tifero Però stava vivendo come un bambino normale, capito? Basta, distrugge la naricella E dopo un'altra inc*****a 30... Colpisce Radish sul petto, spezzandogli anche l'armatura. E Radish dice che il suo valore di potenza di attacco mm. è passato da più o meno 1, mm. normale per un bambino terrestre, a più di 1000, quindi la cosa lo ha anche molto sorpreso perché l'attacco diretto gli aveva causato anche danni. Quindi, lui preoccupatosi di questa cosa, dice: Meglio che ammazzo il bambino a questo punto. E la sfera del drago se ne va: dice cioè, meglio che ammazzo il bambino, non potendo permettere questo, Goku, ovviamente. Mm. Si lancia addosso Radish e lo blocca, permettendo così a Junior di usare la sua arma finale, così facendo uccide Radish, però muore anche Goku. Il tutto finisce con Radish che dice le ultime parole, che sono, eh, avete sbagliato, avete fatto male i vostri calcoli, tra un anno verranno due Saiyan più forti di me a vendicare. E eh, vi mia... distruggeranno, vendicheranno la mia morte. Cioè... La domanda che sorge è come? Come è possibile che questi due Saiyan che non erano lì sapessero di ciò ah, esatto, esatto. sapessero la sua posizione esattamente sì, stati... dove fosse cioè non bastava distruggere l'astronave no, il punto è che Junior non sapeva tenere il becco chiuso ah. Junior prima di sfarargli il colpo fatale a Radish mentre Radish è buttato a terra dopo il cannone speciale gli racconta delle <ride> sfere del drago dicendogli Goku non è stato uno stupido si è sacrificato perché noi sulla terra abbiamo le sfere del drago ed invocando il drago potremmo farlo tornare sulla terra. Quindi non c'è problema. E ci dice, bene, siccome grazie al mio scooter, ovvero il visore che e 6 anni, gli altri due stanno sentendo e vedendo tutto, verranno a prendere le sfere e mi riporteranno in vita. E tu eh. creperete tutti quanti. Giusto. <ride> gli ho aperto la soluzione via. su un piatto. Non <ride> mi ha detto niente. Dì. Ma lo scooter, sì che è quello che livella i livelli di eh, potenza. forza, La, le aure diciamo, è mm. connesso con gli altri in remoto. Sì. Col 5G, <ride> credo che, col, 10. col 10G. Ovvio, perché credo cosa col 10G, Credo col 10G in Esatto, eh, è un altro pianeta. Ecco sì, non è colpa mia, ma io lo darei io quella tecnologia tecnologia aliena non si discute su questo poi ricordiamo Ma è così... dopo un anno i Saiyan arrivano in quell'arco di anno Goku decide di non farsi riportare in vita perché ha scoperto che nell'aldilà c'è uno dei più grandi insegnanti ovvero Re del Nord da cui lui vuole andare per farsi allenare in modo che da lì a un anno sarebbe stato abbastanza forte da potersi scontrare contro questi due Saiyan Cosa utile perché il Re gli insegna una tecnica fondamentale. Qual è? Il c***o Ken. Non esattamente, però è quello. Il Caio Ken. Una can... tecnica inventata dal Re Caio stesso. Ma solamente ho sbagliato. Non poteva utilizzare perché il Caio Ken comporta molto sforzo fisico e eh? anche quando finisci di usarlo sei a pezzi, perché poi vediamo che Goku è realmente proprio con i muscoli rotti proprio a pezzi super... e Rekai non era in grado di maneggiare quest'arma, diciamo, questa tecnica quindi la insegna a Goku proprio per fargliela usare a lui arrivano i Saiyan, il primo è Nappa che si scontra con Yamcha, Tenzing, Riff, tutti morti Junior, uccide Junior, quando uccide Junior spariscono le sfere perché Junior è la metà supremo quindi non essendoci più il supremo sulla Terra, le sfere non ci sono più. Sono delle rocce normalissime. Da qui veniamo poi anche a sapere che su Namek, il pianeta di origine di Junior, esistono altre sette sfere su cui si baserà la, la saga successiva di Freezer. Napa viene poi subito battuto da Goku, non appena tornato in vita, perché lui è un c***o E Adesso anche, piccola curiosità, visto che siamo in questo punto esatto, ho letto che c'è una anomalia, tra virgolette, nella serie italiana... Quando lui sfera il colpo a Nappa sotto Kaioken, lo chiama energia sferica in italiano. È stato un piccolo errore forse di svista, Di traduzione. Di traduzione. Quindi lui lo colpisce con un colpo a di Kaioken, k con Nappa, e poi <coughs> si scontra contro Vegeta, il principe dei Sanyaku. E qui è uno degli scontri forse più epici di Dragon Ball. Uno degli ultimi scontri in cui Goku non diventa biondino. Dove arriva il al... Ken sembra quadruplo contro Vegeta o Triplo. Arriva proprio a distruggersi, poi vince perché Girobari taglia la coda a Vegeta. Quando diventa Usano, ah, perché Giro se non Ma è il ciccione con la macchina? Quello ciccione che stava dal gatto. Dal Quindi... gatto? Te lo ricordi? Lui in un atto di pura... Gli taglia la coda di Netto con la sua spada. Mentre Vegeta era Uzzaro, perché se no penso che avrebbe vinto tempo... Mm. Due minuti. Detto questo, concludiamo dicendo semplicemente che Vegeta poi viene battuto, sempre da Goku, grazie anche agli all'aiuto degli amici, che poi erano rimasti solo Krillin. Aiuti. Aiuti? Dopo averlo non battuto. Non ho capito questa cosa, cioè, Ah, hai proprio smerdato. Sì, ma perché è quella che si da Radish e va a Campa Ma c'è cioè, da dire che il Krillin comunque è il più forte dei terrestri. Buttato a terra così, proprio smontato. Ma i terrestri è l'umano più forte. Cioè smontato come... Sì, un... però tu non lo puoi mettere contro gli saiali. Ma ah, quelli sono extraterrestri? Quindi abbiamo, abbiamo finito con... Poi, sì, stavo concludendo decide... dicendo questo. Goku decide di lasciare in vita Vegeta. Spingendo Krilin a non ucciderlo. Perché Krilin lo stava per uccidere. Sì. Sì, perché dopo lo scontro Vegeta era... Stremato Goku, dopo aver usato tutto quel Kaioken la potenza del Kaioken era okay. distrutto proprio con i muscoli a pezzi ed era a terra. Ne capita anche Grillin voleva finire leggero perché dice ci togliamo il peso. Invece Goku gli dice no, non lo uccidere, non lo fare, bla bla bla bla bla bla e lo lasciano andare. E poi c'è tutta la saga di Freezer e tutta quella belle storie. Ci ricordiamo. Bellissimo. Bellissimo. Detto questo, sono le curiosità... Eh, eh, eh mi mancavano no. che me le sono scritte perché sono vabbè ehm. suppongo sì, che siano tantissime in quante cioè quante ne sei tre da? no tre. prese solo tre tra quelle Va che bello. magari non sapevo mm. diciamo così ricordiamo che Dragon Ball la prima serie prima di andare in onda su Italia 1 andava in onda su reti tipo JTV tipo Junior TV Junior TV <ride> Dragon <ride> Ball Z <ride> arriva <ride> in Italia ufficialmente tra virgolette nel 2000 Ovvero sulla Mediaset. Dragon Ball Italia. Z di Z. Ma in realtà due anni prima la De Agostini, durante il periodo che Dragon Ball Serie Classica andava su JTD, mm. iniziò la De Agostini a distribuire i VHS di Dragon Ball Z. Quindi la prima vera uscita di Dragon Ball Z in Italia del 98 in VHS. Uscirono tutte queste puntate così, poi la Mediaset quando ne prese i diritti ovviamente ci fu il ridoppiaggio, l'adattamento, Mediaset, le censure, e tutto questo. Mm. Ah, perché quella di Agostini era doppiata meglio, vuol dire? Era un altro doppiaggio, sì, io credo eh. che fossero, la notizia non era chiara, io credo che fossero i VHS degli OAV, perché qua si collega anche alla mia seconda curiosità, che è sempre verso il 2000, mentre Dragon Ball Z era al picco del successo, quindi più o meno eravamo nella saga di Freezer, credo, si interrompeva perché iniziava l'estate, il classico eh sì, è vero, è vero. stacco e tutti odiavano stacconale. perché cioè, sai che sei arrivato in un punto, poi torni a casa e eh, no, poi ti trovavi quei filmetti o le serie tv rimandate di nuovo dall'inizio e tu rimanevi fregato, dovevi aspettare mm -hmm. la nuova stagione per sapere come finiva uno scontro. <ride> Quindi, cosa successe? In quel periodo estivo, sempre verso le due e mezza tre, perché era questo l'orario in cui andava in onda Dragon Ball quando tornavamo da scuola, sì. la Rai iniziò a trasmettere Dragon Ball Z. La Rai! La Rai 2. Io lo ricordo benissimo e la, sta cosa lo riletta. Io non ho mai messo i canali Rai. Rai ma... 2 mandava gli OAB con differente doppiaggio, nonché quello dei VHS della Agostino. Ah, certo, quindi... Ah, capito. In cui erano... Storie parallele alla saga originale Quindi magari la Mediaset in quel periodo Non aveva i diritti per gli OAD Assurdo Quindi la Rai si appropriò Di un pezzettino di successo Mediaset Facendo Mandando in onda Ogni settimana Ma questa settimana cosa ogni la alle tre e mezza Su Rai E Dio, che anno era? Sì, sì, era che forse, 2000 fosse... 2000 Ma no, ti, no, ti no, giuro no. che non mi ricordo che... no, io Cioè ricordo mi sfugge cioè, questa sempre... cosa mi è sfuggita Che mandavano in onda 2000. Anche sulla Rai Scusa ma 2000 Aspetta Scusa, io nel 2000 avevo quando? 12 anni io avevo 5 quello. anni Però più o meno Vabbè. quando hanno toccato No, Toc e questo è il punto Curiosità già, ne ho messi anche due nella trama Vabbè, spazio. bellissimo Quindi Possiamo anche chiudere qui Ma che chiudere? Sono le domande Grazie, sono buona buona le sperata. domande no? ancora c'è il meglio <coughs> le, Sono il le il domande cioè, Dobbiamo testare le tue grandi capacità Noi vogliamo per... sapere quando tu sei Dragon Ball lo fanno. Fanno. Allora, io devo fare una premessa uno uno due, una un Quando ero io ragazzino mm? e frequentavo le eh, sì frequentavo i canali IRC no? I canali ah, i canali IRC cioè, chattavo eh, ero in un canale di fan di Dragon Ball e facevamo molte domande di quelle toste proprio di quelle difficili. A differenza delle due puntate precedenti, io e lei abbiamo stabilito che le domande da un punto sono di difficoltà media. Le domande da tre punti sono difficili, le domande da cinque punti sono impossibili. Ci abbiamo alzato il livello di un no. Ma perché? Da, vabbè, perché però... non possiamo fare domande chi distrugge il piano la Bardak. Quindi... Vabbè, ma, vabbè, comunque dai, non sono eccessivamente difficili. Ce cioè, ne sono alcune che sono eccessivamente difficile però non è che lo sono tu dove è il gin? Allora. Allora, è presso, allora è presso ricordiamo che io ho due aiuti giusto, ah, giusto salve aiuti. il 50 e 50 è il nostro aiuto eh, che beh. ti consiglio di utilizzarlo molto più avanti iniziamo con una rapata. iniziamo con una facile da chi viene ucciso Re gol a Gold, ah, Gold. B. Vegeta C. Goku D Trans Adesso è da un punto, eh? Mi, mi ricordi il nome, aspetta, ripeti la domanda. Recold. Record. Ti posso dire pure che record, proprio Ok, me. dimmi che è record. Il padre di Frenza. Eh so. Perfetto. Record. Perché inizialmente avevo capito recom. No, record, scusa. Per questo, no, l'avevo mi... capito io male, per questo. Lo ripetiamo. Go. Gon vegeta. Goku Goan vegeta, Goku Traus. Mi pare, non ne sono sicuro, che sia Trunks a tagliarlo, quindi io dico Trunks. Accendiamo. È la accendiamo? Sì. La accendiamo? Sì. È giusto. Trunks è il futuro, tra l'altro. Sì. Allora, è ti ricordo... Con la spada, infatti. Ti eh, ricordo esatto. che questa è da un punto, eh? Quindi hai capito com'è il, il livello? Ne facciamo una da tre punti tra, per farti capire a che gioco stiamo giocando. Questa cioè... per... no, no, questa la avevo Ah, la allora, fallo tu perché le... questa l'ha creata lei questa domanda. <ride> Grazie. <ride> Madonna, però, questa vediamo se la sa. Magari questa lo potrebbe saperla. Attenzione. Eh. Ascolta attentamente. Come si chiama la tecnica usata da Freezer per distruggere il pianeta vegeta? A. Sfera letale. B. Buco nero. C. Quasa. di Supernova. È difficile questo perché... Ripetimi la... Sfera letale. Io non la so. Totalmente. Però dico la... la ce... Se è eh, la tua risposta definitiva... Sì. L'accendiamo. Sì. Ma il sensore è sbagliato. Allora, vuol dire... La sfera letale, che è quella che si chiama Death Ball... Viene utilizzata da Freezer Su pianeta da Mac Ma non è la, quella che utilizzò Per distruggere il pianeta da Mac E tant'è che la Sfera Letale è, Ha un colore diciamo Più violaceo okay. né scuro La Supernova ha un colore più dorato Esatto E poi comunque erano entrambi Cioè entrambi i suoi, suoi Supernova la ricordavo che lui la facesse, Mi sembrava più una cosa Questa la voglio fare io 5 punti quindi 5 no, ora... punti Ah, 5. ok. Vabbè Questo è da 5 punti. Stai bene attento. Ok. Qual è il nome del cane di Mr. Satan? A. Bumble. B B C Fly. D. Moschito. B in come A, in inglese. Sì. B. <ride> Bumble. B Fly moschito Ah, bumble E la tua risposta definitiva sì. L'accendiamo Sì Stiamo andando malissimo ragazzi Non fosse la pensavo bumble Ah perché abbiamo messo bumble secondo te? B non Ma questa è la me... lo, lo sapevamo. Ragazzi l'abbiamo fatta apposta molto difficile Andiamo Facciamo uno da un punto. Ah, così ti faccia prendere un po' di buntini. Sì. No, questo è facilissimo. Lo ah, okay. La sapevo pure io, la sapevo. Ok. Cosa accade quando Darbula sputa su un avversario? Mm. A. Muore. B. Si polverizza. C. Diventa pietra. D. Sviene. C. Diventa pietra. tua risposta è definitiva. Sì. Sei stato un po' frettoloso La vuoi accendere? Sì. Sì. Eh, questo è sì, questo non ricordo. Ed è giusto. Doveva di essere meno frettoloso nelle altre. Dovevi ragionare un po' di più. No, perché quando è fra due, cioè, allora 50 aspetta, faccio all una da tre certo, prime tu... domande. 50 sì, 50 sì, dura quella la potrebbe saperla in realtà. Mm. A cosa sono ispirati i nomi dei membri della squadra mm. Gilium A. Grassi B Lattifini C. Proteine. D. Carboidrati. S squadra G, ripetimi i nomi e le risposte, scusami. Allora, A grassi, okay. B latticini, okay. C proteine, D carboidrati. Pensateci, se tu ti ricordi i nomi sì, dei membri... Qualcuno, eh? Eh? qualcuno lo ricorda, tipo Recom, Ginio, Budo, Guldo, Guldo, ecco il Guldo. Sono dei nomi di grassi, potrebbe di carcinici, essere... di proteine... O eh di però non si sta ricordando quello che avrebbe potuto... Non, non l'ha detto mi pare quello che potrebbe. E ti... non ti ricordi quello che avrebbe potuto aiutarti. Allora, la squadra Ginny. Ginny, allora, il capitano. Gundo, quello verde con gli occhi che gli bloccava la gente. Poi avevo detto, avevo detto un terzo: Rekumo recon, che è quello con eh. i capelli rossi alto, palestrato. E poi sono gli altri due: il blu e il rosso, che erano quelli che facevano gli attacchi combinati, fondamentalmente. Tra cui il rosso era il cavallo, mi sembra, degli scacchi di Dragon Ball Z. Dei cattivi, può Io penso. Questo da quanti punti da è? Da 3. 55. Ok. Che io ho le decisioni sul 2 che non dico. Eh che sicuramente io ti lascerò. Quindi se lei lascia quei due io sono di nuovo alle di lacrime. Che <ride> poi la faccio via. dai, la faccio più semplice. Fai tu, cioè. La... Dai, te ti voglio aiutare. Mm -hmm. Carboidrati e latticini. Un secondo vi devo segnare cose sparite, sparito. No? Sì. Quindi eh... rimane latticini e carboidrati. Sì, rimangono B e D. D. Allora, io ero prima indeciso tra carboidrati e proteine. Mm. Mm. Ah, pensavo grassi, io pensavo grassi. <ride> le cose. In questo crescita. caso è rimasto latticini e carboidrati. Carboidrati e altri due cienti? Proteine e grassi, ho fatto due me. Tanto. Dai, non lo hai mutato allora. Quindi sono sì. carboidrati e E l'atticini. Carboidrati. È la tua risposta definitiva? Sì, la vuoi accendere? cioè tu la vuoi accendere? è sbagliata? io non La l'accendi no, no, no, è sbagliato? asti qua non ti ricordavi uno si chiama Butler mi pare Butler Butler Barter, vero? Che no, è, Bar è Era burro. quello più, esatto, era quello più semplice che No, da... invece mi ricordavo tutti gli altri. che comunque hanno sempre i nomi che sono, fanno riferimento a yogurt. Ma non mi veniva niente. Rimaniamo Rimani in vero, tema squadra Più o meno. Mm. No, in tema namecco, sbaglio. Però pensavo che tu questa l'avessi no, vista. No. Perché quando io ti avevo fatto vedere una pagina... Cioè l'abbia evidenziato quindi avresti potuto vederlo Infatti ero convinta che tu l'avessi Perché era evidenziata questa parola? Rimaniamo in tema Diciamo una mecca. No, non ho sbagliato no, una mecca? Okay. Durante la saga di Namek Freezer La saga di Freezer su Namek <coughs> Scusa la ah, Sì, la stiamo sistemando <ride> Cosa è successo? Durante la saga di Freezer mm -hmm. Di quale nemico? Bulma Aveva una cotta Oltre okay. A. Zarbourne. B. Ginio. C. Dodoria. D. Guldold. Guldo. Zarbourne. È la tua risposta definitiva. È la tua risposta. Perché stai, stai andando troppo, troppo, troppo male. male. È la tua risposta <ride> definitiva. No, oh, se, se lui è... Ginio... No, non lo allora, è. Sicuro. Sì. Guld è troppo brutto. Bulma. <ride> Cosa vuoi dire? dire? Che i brutti non possono avere donne fighe, non capito? Ce l'ho dovuto io le donne fighe. Boom ha avuto una cotta. Mm. Giusto? Poi c'hanno Zarbon e Dodoria. Mm. Dodoria è quello rosa. Esatto. Zarbon dovrebbe essere quello con i capelli verdi, mm. tipo con il codino uh -huh. molto andromediano. Quindi secondo me era lui. Ok. È la tua risposta di sì. La accendiamo? Sì. Bravo! Che ha un so. Eh, dai, no, perché no! <ride> mi ha fatto io di più <ride> infarto! No, perché a un certo punto ho pensato: magari il ha usato qualche tecnica di sdoppiamento? Per... Per... No, più che altro potrebbe essere Discambi di scambio di persone. Gino, ho detto: siccome c'erano anche queste cose, eh. di un attimino mi sono fatto proprio. No, abbiamo detto: era lei che era infatuata. Ho detto: no, lei è infatuata sicuramente di un figo. Dice così: che questo sembra. Sì, sì, sì. Sto pensando... Ho questo. Ah, grazie. In... Da, un da un punto: in quante trasformazioni si manifesta Freezer durante la saga di Namek? 3 un secondo. Non, aspetta. non, aspetta. non, aspetta. non, aspetta. non aspetta. la domanda: durante bello. la saga di Freezer, in quante trasformazioni <ride> si manifesta Freezer? A1B2C3D4. Io che sono stato precipitato, in quanto trasformazione, tu intendi anche la forma base, quella con cui arriva, Sì. quella base, poi c'è quella che io chiamo suo padre, perché no, era, no. diventava altissimo, muscoloso, quell'animale che era tipo, lungato in faccia, e poi quella finale, quindi in Dragon Ball Z nella serie è che dovrebbe essere quattro trasformazioni. È la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Meno male, meno male che ci hai pensato. Meno. Se tu avessi aggiunto, se tu non avessi messo, che parlavamo di quella saga, si aggiungevano altre trasformazioni. Certo, sì, lo, sappiamo, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Eh, infatti, lo sappiamo. E poi la Inizialmente ho detto tre perché non pensavo che tu ritenessi la forma base una trasformazione. Eh, invece sì, quello viene considerato puro. Facciamo la domanda di cultura generale l'ha l'abbattoita il mio cervello. Cos'è cultura generale su Dragon Ball? Ora ora è cultura generale, tu confermi è cultura generale questa tipo certo. di Certo. scusa, tu che sei un esperto di Dragon Ball dovresti saperlo. Ascolta. Accendi gli apparecchi, ascolta attentamente, apparecchi. eh. E di cultura generale. Appena ti ascolti la domanda capisci sì. cosa intendo. Quando tu me la farai? Quale? Tra queste affermazioni è falsa. Quindi sono tre vere e una falsa. Sì. Ok. A. I Namecciani non hanno genere. Ok. B. Gohan non si trasforma mai in Ozaro. C. Vegeta fa due figli con Bulma. D. Piccolo uccide Goku. E. Yeah. Gohan non si trasforma mai in Ozaro. Cioè tu mi stai dicendo Gohan non si trasforma mai in Ozaro è, è falso. E la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo. bravissimo. Certo. Junior distrugge la luna per evitare che Gohan si ritrasformi in Ozano. Eeeh! Sotto un camion. Altro che sotto un buende. Fare un po uno, facciamo una difficile così lo facciamo Perché mi sa che sta facendo una cosa no, no, ma, ma lui lo è preparato Non sta facendo realtà. un po' troppo il furbo Facciamo una difficile Che non Mi chiedevi dove sono tratti i nomi dei Saiyan Ah vabbè Certo allora se tu ce la stai chiedendo Perché no ah, dimmi. Giusto. Ma, ma l'hai un giusto identificata Però anziché essere un Saiyan È Bulma Cosa mm. significa il nome di Bulma A un tipo di reggisero B un tipo di calze intime c, un tipo di mutandine D, un tipo di magliettina. Di è questa qua? 5. Quante abbiamo fatte da 5 punti? Ancora forse... Una. una che è quella che hai sbagliato di questa. Stesso. questa è la no, seconda. Sì. Quindi io qua mi ci butto perché non la so. Abbiamo detto reggiseno. Però grazie, no, ci è reggiseno. È magliettina, è magliettina. Non ma ci può arrivare. Reggiseno. Mm. La tua risposta definitiva... Sì. L'accendiamo. Ma la vuoi accendere, eh? ci Il reggiseno. Il reggiseno. O oh, è quello sono le mutandine? Ripeto. È il regiseno, è la... la mia risposta definitiva. È sbagliato. Cosa? Un ma... mutandino? Eh? È ovvio. Scusi, ma, per... ma tu non ci hai pensato a Trunks? Cioè, Trunks sono le altre mutande da maschio. Cioè, che è il suo figlio. Non ci hai pensato. No, pensavo a Bulma da... Qualcosa di Wonder Bra mm -hmm. okay. Però sconosciere il giappone gli ci sono fra uno e l'altro eh. facciamo una semplice perché lo dobbiamo fare riscaldare di nuovo Da un punto No fammela da tre Va bene sì. Dai dai buttiamoci danno. Chi costruisce gli androidi? Ok A il dottor Gelo B il Dottor Brief C C19 D Mute Costruisce gli androidi. Tutto il genere. Allora, tu certo. la creativa, oh. certo. È la tua risposta definitiva? o? A vuoi accendere? Certamente. ci servivano altri Ma l'ultimo era Muten. Il maestro Muten. Sì, non sapevamo cosa mettere. Non eh. un attimo, tipo, <ride> per Però non abbiamo bene. messo il C19, non è a caso C19. Cioè, perché poi lui diventa C-20. Esatto. E quindi noi abbiamo avevo giocato. Abbiamo capito. Abbiamo messo il C19 <ride> Muten. Ho detto, ma. Ci ha fregato, ci ha fregato Ma chi è il dottor Brief? Il padre di Bulma. Certo il padre di Bulma. Ah Brief! L'avevo detto anche oggi. Questa è da 5 punti ah. mm, bene. Vediamo se usano la giuola Cosa accade a Ginger Town? Questa secondo me ci arriva perché lui già ha una delle, eh, delle risposte Sa: so. A Ginger Town? Cosa... Esatto. Cosa accade a Ginger Town? Ah A Terra Radish B. Il ventitresimo torneo di arti marzia marziali. C. Sella assorbe la popolazione. D. Nasce Videl. Mm. Allora. <coughs> Come si chiama? Ginger Ging Town. Town. Ginger Ging Town. Videl non mi sembra di Ginger Town. Perché Videl è la figlia. Di Mister Satan uh -huh. e stanno in quella che viene chiamata tipo Satanzidi, uh -huh. quindi la escludo. Radish a terra in una cittadina, però qua si parla di una città specifica, quella era una specie di paesino. Serve, secondo me c'entra Sel il torneo o l'assorbimento degli umani. Uno, però, eh, sì. no, eh, sì. sto cercando, sto cercando, è da 5 sì. punti, giusto? Sì, come si chiama la città? Gingertown, Zenzero Zero, città. città. Città del... dello Zero, no, perché il Cell finisce più volte nei TG: sia quando assorbe la popolazione, eh? e assorbe anche i giornalisti, sì. sia quando fa il torneo c'è un commentatore televisivo che dice qui si svolgerà il torneo e così ne voglio dire perché potrebbe essere nominata okay. potrebbe anche essere nominata nell'altra domanda sono, sono separati quindi o è il torneo o è Cell che assorbe la popolazione devi no. decidere il torneo o Cell che assorbe la popolazione 3 sì. Siamo guardando il Dragon Ball Z, giusto? Sì, sì Io il torneo lo escluderei mm -hmm. Perché mi pare vale che il ventitresimo si faccia alla fine di Dragon Ball Che sia Goku contro Junior Ok mm -hmm. Quindi lo escluderei Mi rimangono sempre No, mi rimangono Mi rimane, rimane solamente di quelle Selle di Radish Radish la voglio escludere Dico Sella mm -hmm. è la tua risposta La accenno Selle mm -hmm. che si assolve Bravissima mm -hmm. allora. Anzi pensavo che quella di Radish No, lo scusa subito, però allo stesso tempo non sapevo se magari da qualche parte sfondasse il scritto, si leggesse mentre c'era il contadino. Quindi... Domanda a un punto molto semplice, però devi stare attento. Perché tutte le risposte sono possibili, sono giuste, ma devi contestualizzare. Perfetto. Domanda a un punto, ripeto. Secondo l'opinione pubblica, chi ha sconfitto Majin Buu? A. Mr. Satan B. Goku C. Gohan D. Vegeta Secondo l'opinione pubblica, chi ha sconfitto Majin, Majin Buu? Bu? Sì. si Mr. Satan è la tua risposta definitiva? Si sì. Accendiamo Certo Però sì. Sì. Perché A parte che in realtà è lui che ha fa fatto diventare buono Majin Buu. <ride> In un primo momento, quindi sì. in realtà inizialmente lui aveva sistemato realmente la situazione. Mm, ma poi cosa accadde? Gli uccide il cane, un poliziotto credo. Un Chiamato? Premoto. B. Gli uccide il cane, lui sclera, si divide in due e poi c'è la controparte cattiva che poi diventa Kid Buu. Mm. Nah. Cioè, un punto in più lo potremmo dare questa aggiunta che ha fatto sperazione. Dai, un punto. ci sta. Aspetta, hai fatto tutto ultra complicato. Ma te l'avevamo detto! Ho capito, Questa facciamo più uno, perché TBB La prossima domanda è quanti peli ha nella coloca Saiyan? Cinque, questa è difficile. questa Ok, questa è la domanda da 5 punti. Quale di queste affermazioni su piccolo è vera? Occhio, su piccolo se non è vera. è vera. A Piccolo significa ottavino B È nato su Namek. C non è mai stato ucciso. D Non fa uso di telecinesi. Se puoi vedere ripeto. <ride> Scusa Una sola di queste È, è vera. vera È vera Me le puoi ripetere? Chiamocchiano okay. Aspetta un secondo <ride> Sì, sì Senza spingere Ah! Ok A. Piccolo Significa ottavino Ottavino Che è un flau Che è un flau Ok Poi B È nato su una Mac Che non è vero C Non è mai stato ucciso D Non fa uso di telecinese Junior viene ucciso nella saga dei Saiyan E allora okay. già è stato ucciso, quindi non può essere. Junior è nato sulla terra Stiamo parlando di Piccolo, non del grande No, mio. no, proprio. Piccolo okay. è nato sulla terra. Perché anche perché, anche perché stiamo parlando di Dragon Ball Z non un gioco. Gioco. Perfetto. Perfetto. Quindi ho un piccolo ottaglino. Oppure, ma uh, è no, un piccolo ottalino. <ride> o oh, piccolo ah, sì. ottalino. <ride> Oppure, non usa la tele cinese. Esatto, dice non usa. Non usa, non non non usa. usa la tele perché i lamettiani usavano la tele cinese. Secondo me ci può arrivare. Io faccio un altro, altro e 5 mentre tu pensi? Ci va, domande 20 20 20 20 20 20. 20. Allora, Quante altre le domande da 5 ho? Quando un uno solo, sì. No, io lo uso qui o lo uso dove. Però sì. dato ti che... Puoi dare piccolo... un, co un consiglio? Mm. L'altra è impossibile, 5 punti. Proprio è impossibile. Io ti consiglio la scelta, la uso per l'altra. Quello che devo fare. Questa, già, cioè, ti sono rimasto con due scelte soltanto, sto cercando un attimo di capire. Piccolo vuol dire... Perché piccolo vuol dire ottanino? Da un... Chi piccolo è piccolo? Mm. E piccolo tra l'altro non fa uso di telecinesi ah, è che è per di... me non fa uso di telecinesi Quindi la risposta vera è Non fa Ma uso dai. di telecinesi sì. È la tua risposta sì. definitiva Cioè l'accendiamo la... Ma secondo te Tra tutte queste risposte Cosa potrebbe... Piccolo significa ottavino ci usciva Ottavino, è normale che era quella. Ma scusa Ma le... caso, piccolo usa capito. la telecinesi per salvare Gohan per... mentre lui lo sta allenando Eh, lui usava la telecinesi, era una delle sue abilità Tanto l'avevi detto, i iname, Namecciani Ma sono... in realtà, infatti, pensavo che lui la usasse, però non... Ma infatti tu l'hai detto, i Namecciani usano la telecinesi, non ho capito Ma non capito il codicamento il collegamento piccolo Ottavino? Ah, perché? Cioè, se sembra sembra... No, perché caso. mi sembra che tutti i membri della famiglia che comunque no, della stiff da cui deriva sono tipo legati ad strumenti musicali. E a lui ci toccava l'ottavina. Mi mancava. A piccolo gli è toccato l'ottavina. Mi mancava. Ok, siccome il mio turno di fare a, a domanda è della penultima, faccio questa da 5 punti perché l'ho creata sempre io col mio cervello. Occhio... <ride> Occhio a quello che dico, è fondamentale. Considerando tutte le timeline alternative okay. Quante volte muore Krillin? un po' fare una morte una <ride> Amore un, un, ufficialmente, cioè è proprio morto. Muore! Intanto muore, Intanto poi si, poi si vede. Poi si viene Parliamo solamente delle morti di Dragon Ball Z E parlando. Considerando. TUTTE LE TIMELINE ALTERNATIVE 1 2 3 e 4 Allora <coughs> Krillin muore nel futuro alternativo di Trunks E' E muore CONTRO CONTRO NAPPA NO, DOLEGETA NO, no, no. Quando vanno su una mech, lui muore e viene ucciso da Freezer, che lo scaturisce e poi lo fa diventare Super Saiyan. E siamo due sicuri. Poi, proseguendo nella storia, ci sono i Cyborg. Lui non viene ucciso dai Cyborg, anzi, libera C18 dal meccanismo di autodistruzione contro Cell. Lui si scontra ma non muore, mi pare mi pare che contro se lui non muoia alla fine Gohan lo batte grazie all'uso del padre che Goh era morto e poi si arriva alla saga di oh. di Majin Bu e nella saga di Majin Bu lui viene trasformato in pietra da Darula. Ok. ma non muore perché è trasformato in pietra poi torna umano non mi ricordo come c'è cioè la soluzione di un contro tra virgolette Majin Bu c più, cosa succede? Clinting viene assorbito poi la magin mi pare. Uso il vostro aiuto, anche okay. se penso di però. Ok. <sussurra> Come stai andando male? Eh? <ride> molto male. Mm -hmm. Io ti aiuto. Quante ne hai contate finora? 2. Raddoppio quel numero. 4. È la tua risposta sì. definitiva. La vuoi accendere? Sì. Ma che quali sono gli altri? Due sono giuste. Freezer, futuro di trance, ma c'è anche quando Cell va o indietro avanti nel tempo, non me lo mo ricordo, quindi c'è quella timeline mm, certo. e poi non lo uccide Kid Bu, mi pare, di aver letto. Ma se non me lo ricordavo, Kid Bu lo uccide sicuro? E l'ho trovato su internet, cioè, quello che abbiamo trovato. Non me lo ricordavo, che lo assorbiva. quindi lui muore in due timeline alternative. Ah, tra l'altro dove ho pescato questa domanda? Abbiamo trovato. C'erano pure i frame in cui lui moriva. C'erano proprio i frame. Sì. Quindi era a prova. Di finita me lo ricordavo. Il futuro alternativo me lo ricordavo. Ah, ti era sfuggito, appunto. No, più che altro pensavo che quando. Se tornasse con lui nel suo tempo, non creasse proprio un altro alternativo. Pensavo fosse sempre il futuro di Trunks. Quello. Quindi, già Krillin morto contava una volta. E intanto si rivede che muore. Cioè, C'è un'altra scena. Lo rivedrò. Questo è da un punto e è domanda perché domanda Ultima sta. domanda Da un punto Quello che è rimasto eh, <ride> Chi viene assorbito da, da, da Cell per raggiungere la seconda trasformazione? A ah, C16 B C17 C C18 D C19 La seconda trasformazione Sì, sì ma stiamo parlando di Perfect Cell sì, no. Cioè Cell che assorbe? la seconda trasformazione chi sono i candidati 16? 17, 18 e 19? 17 e 18 no perché stanno fino alla fine fondamentalmente sei sicuro? Aspetta 17 e 18 si sì. mm. 19 è il compare di Mr. Gelo o Diego, mm. non mi ricordo come si pronuncia ma non mi ricordo è vero è assorbito da Cell per farsi c16 invece è quello che fondamentalmente si sacrifica poi alla fine. Quindi non è nessuno di questi. No, è cioè inferiore. Qua si parla di assorbimento, capito? Ah, chi viene assorbito? Però la fase 2, qual è la fase 2 di Sell? Aspetta un attimo. Eh, ragione. È bene. quello quando c'è il labbro, quello là tipo tutto carnoso. Cioè Sell d'Arpa, sì. Poi Sell, sì. Poi c'è la missione carnosa e poi Perfect Sell. Ah aspetta, quindi abbiamo svegliato la. Ah, se, se tu parli da sello larva, quindi questo in mente è la terza trasformazione. Ah, sì, infatti. Okay. The... Quindi quando lui già è uscito dalla larva, si sì. Sì, è terza è vero. Allora, terza. lui esce dalla la larva. Si sì. diventa. quindi larva, diventa sello con le due corna. Si sì. E a questo punto assorbe qualcuno per aggiungere la terza trasformazione. Esatto. Perfetto. Ok, or sì, infatti. 16, 17, 18, 19. Sai che non la so. Come? L'abbiamo messo se da... no, eravamo certi due state sapere, questa era proprio per messo Scusami, allora chi assorbe Cell per diventare Perfetto per... Racconta la sua storia. Allora, Cell doveva assorbire Ma mm. mm. ah, cioè comunque sia. Doveva assorbire per cercare di diventare l'essere certo. perfetto. Il perfect cell. Inizia assorbendo tutti gli umani a proprio punto. Cosa che non lo soddisfa più di tanto. Poi inizia a passare a quelli più forti, tra cui gli androidi. E in quel. quando c'è lui ci sono C16, C17 C18 a piede libero. Eh. Ci siamo. Eh. C19 non si vede qua. Esatto, e allora no. è tra tre. Ci C6, siamo. C6, C6, C7, C7, C18. C18. Per diventare Perfect Cell, lui si vuole assorbire C17 e C18, mi ricordo. Uh -huh. Perché erano quelli più forti, come androidi, forse più completi, non. la c16 che è quello che voglio dire eh. io ricordo che lui viene ucciso Io mi ricordo lui con la testa tagliata e il piede che... e allora chi rimane? lui come la l'essere perfetto devo ricordare che chi si assorbe per ultimo è di andare ad essere perfetto ecco c16 schiatta c19 non c'è c19 non c'è c e c18 c18 mi pare che è l'ultima in ordine cronologico e poi viene fatto tornare in vita Mentre C-17 dovrebbe essere il fratello sfigato che viene assorbito. Io dico C-17. È la tua risposta definitiva? Sì. Ma tu la vuoi accendere? Eh, boom. Ah, no, no, devi dire sì, sennò... Sì. Bravo. Un po' no, devi dire sì. Ma, eh, scusate, perché comunque c'era un po' di confusione sulla cosa, che al primo impatto mi ricordavo C-16, ma poi mi sono ricordato che C-16, viene ucciso, tagliandogli la testa. E poi gli schiacciano la testa col piede Allora, molto bene Allora, hai totalizzato Siccome noi siamo consapevoli di hai fatto domande Troppo di film Non lo sapevamo Non l'abbiamo fatta apposta Quindi un grado in più, diciamo. Abbiamo deciso Il Comitato ha deciso Di non penalizzare i punti sbagliati Esatto okay. Che ne sbagliate troppe È da, da un conto Siamo andati a meno roba Meno roba Consideriamo solo i punti Giusti, giusti. Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 20, 25. Hai totalizzato 20 punti. No. 20. 20 o 25. 25, 25. Oh, scusa, 25 sbagliato. 25. Cioè, 5 punti così! Bene, con la sufficienza che ho appena preso in Dragon Ball Z eh. <ride> Ora sa tutto dalla. <ride> ora sappiamo che non so cosa vuol dire bulma. Anche se non.. penso che nessuno. Sai, anche sa che, che vuol dire che piccolo. Vuol dire io piccolo pensavo, piccolo. e invece no. E Flauto, come hai fatto non me? Flauto? Dai, questo giorno dovevo dire che era quella la risposta giusta. Io e Radi ci vediamo appuntamento al prossimo <ride> episodio degli anime della nostra infanzia o di Gimplotti chi non adesso ha visto Gimplotti lo vado a vedere subito And e me ci vediamo be, be, qui be, la prossima volta. Grazie e arrivederci.